Detto fatto, torta Spiderman, il dolce di Domenico Spadafora. Dolci detto fatto, la torta Spiderman di Domenico Spadafora. Domenico Spadafora è tornato protagonista a Detto Fatto, regalando, nel programma condotto da Serena Rossi, la ricetta della torta Spiderman. Il pasticcere ha allietato il pomeriggio di Rai 2 proponendo un dessert delizioso e colorato che richiama un personaggio dei fumetti, l'uomo ragno. Il dolce di oggi ha detto fatto propone uno streusel al cioccolato ed è composto da una crema al cioccolato e una alla vaniglia. Gli ingredienti necessari per preparare la base al cioccolato della torta Spiderman sono. 100 g di farina 00, 130 g di zucchero semolato, 130 g di farina di mandorle, 25 g di cacao in polvere, un pizzico di sale e 130 g di burro. Per la crema inglese servono 130 g di zucchero semolato, 500 g di latte, una bacca di vaniglia e 6 tuorli. Per preparare la crema al cioccolato occorrono 220 g di cioccolato fondente, 420 g di panna semi montata e 350 g di crema inglese. Per il ripieno alla vaniglia servono 200 g di panna semi montata, 6 g di colla di pesce e 400 g di crema inglese. Infine, per la glassa occorrono, 150 g di latte, 500 g di cioccolato bianco, 5 g di colla di pesce e colorante alimentare rosso. Detto fatto, 28 settembre, Domenico Spadafora prepara la torta Spider-Man. La torta Spider-Man è stata il dolce di oggi, 28 settembre, ha detto fatto. Per preparare la base del dessert di domenico Spadafora in una planetaria versare, la farina 00, la farina di mandorle, lo zucchero e il cacao in polvere. Aggiungere poi il burro. Lasciare riposare l'impasto 2 ore in frigorifero. Versare in una teglia in modo grossolano, formando delle briciole e cuocere a 160 gradi per 20 minuti. Nel frattempo preparare la crema inglese scaldando il latte con la vaniglia. Versare poi i tuorli e lo zucchero continuando a girare. Arrivare a una temperatura di 82 gradi. Per preparare la crema al cioccolato versare sul cioccolato la crema inglese calda per farlo sciogliere. Amalgamare bene la crema e quando diventa fredda aggiungere la panna. Infine unire la colla di pesce, precedentemente ammorbidita in acqua. Per realizzare la crema alla vaniglia, aggiungere a quella inglese la panna e la colla di pesce. Comporre la torta formando uno strato di streusel, versare sopra la crema al cioccolato e poi fare un altro livello di streusel. Terminare con la crema alla vaniglia e portare in freezer. Nel frattempo preparare la glassa facendo bollire il latte. Versare il composto sul cioccolato bianco girando bene. Infine aggiungere il colorante rosso e la colla di pesce. Ricoprire la torta con la glassa e servire a tavola. Oltre al dolce presentato oggi da Spadafora ha detto fatto ecco la torta romantica alle mele di Franco Aliberti di martedì scorso.